Io sono Padre Innocenzo, qui dall'Angelicum, lavoro, lavoro piuttosto per Mater ecclesie e per la facoltà di filosofia in questo momento. Eh, facciamo eh, anche la dottrina sociale della Chiesa, facciamo anche eh, la filosofia politica e eh, per il nostro corso, eh, perché ho cominciato l'anno scorso eh, con il nostro eh, padre Prem, con eh, Joint Diploma Laudato Si ho preso eh, già l'anno scorso il nostro progetto e voglio parlare un poco prima di spiegare che ne eh, pensava eh, Papa Francesco dal, lo, dal grido dei poveri e poi eh, mostrare alcuni diciamo, casi dei, dei poveri oppure alcuni casi de del sfruttamento che viviamo eh, diciamo, ogni giorno anche qui in Italia eh, ho fatto uno progetto durante la pan pandemia esattamente su questo uh, sfruttamento molto grave, perché abbiamo visto questi invisibili che sono diventati visibili. Allora, grido dei lavoratori, di, eh, si dice eh, mobili, eh, lavoratori mobili invisibili. Allora. Per me è importante ancora una volta mostrare questo, diciamo, eh, questa parola di Papa Francesco di Laudato Si, eh, 49. E, eh, Papa Francesco dice «Vorrei osservare che spesso non si ha chiara consapevolezza dei problemi che colpiscono particolarmente gli esclusi. Eh, essi sono la maggior parte del pianeta, miliardi di persone». Oggi sono menzionati nei dibattiti politici ed economici internazionali, ma per lo più sembra che i loro problemi si pongano eh, come un appendice, come una questione che si aggiunga quasi per obbligo o in maniera periferica, se non li si considera un mero danno collaterale. Di fatto, al momento dell'attuazione concreta, rimangono frequentemente all'ultimo posto. Questo si deve in parte al fatto che tanti professionisti, opinionisti, mezzi di comunicazione e centri di potere sono ubicati lontani da loro, in aree urbane isolate, senza contatto diretto con i loro problemi, vivono e riflettono a partire dalla popolazione mondiale. Questa mancanza di contatto fisico e di incontro a volte favorita dalla frammentazione della nostra città aiuta a cauterizzare la coscienza e ad ignorare parte della realtà in analisi parziali. Ciò a volte convive con un discorso cosiddetto verde. Eh, eh, Papa Francesco ci eh, dice qui che ma oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull'ambiente per ascoltare tanto il grido della terra quando il grido dei poveri allora dopo padre Giorgio, che ha parlato del grido della terra vogliamo prendere un aspetto non, non tutti perché non possiamo parlare di tutti i poveri ma comunque prendiamo un aspetto e io voglio anche mostrare alcuni altri diciamo discorsi di Papa Francesco perché sempre in altri discorsi è più chiaro che lui ha voluto dire in questo senso. Omelia della Messa celebrata in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri 2017, vi ricordiamo che questa domenica prossima abbiamo Sesto Giorno Mondiale dei Poveri, eh, è già preparata anche Omelia, di mostro, mostro anche... Eh, link è molto importante perché lui parla ancora una volta e classifica eh, quali poveri sono davvero poveri danneggiati perché povertà anche il nostro senso di religioni è una cosa diciamo normale. Davanti alla dignità umana calpestata spesso si rimane a braccia conserte oppure si aprono le braccia impotenti di fronte all'oscura forza del male. Eh, siamo realisti come cristiani, sappiamo bene che male eh, qui esisterà per sempre, ma solo qui, sulla terra. E dobbiamo comunque combattere questo male, non dire che non esiste e tutto va in una direzione, diciamo, utopistica. Ma il cristiano non può stare a braccia conserte, indifferente, o a braccia aperte, fatalista, no. Il credente tende la, eh, la mano, come fa Gesù con colui a scandito Bergoglio, che ha esortato tutti ad ascoltare il grido di chi vive in acque burrascose. E pur lui, per lui e qui c'è una numerazione dei, dei grido dei poveri primo è il grido stronzato di bambini che non possono venire alla luce poi il grido di piccoli che patiscono la fame poi il grido di ragazzi abituati al fragore eh, delle bombe anziché ali, eh, allegri schia, eh, schiamazzi dei giochi ma è anche il grido di anziani, scartati e lasciati soli. Pensiamo al tempo di caldo, quanti anziani sono deceduti eh, solo. E poi c'è il grido di chi si trova ad affrontare le tempeste della vita senza una presenza amica. Grido di chi deve fuggire lasciando la casa e la terra senza la certezza di un approdo. Eh, grido di intere popolazioni private pure delle ingenti risorse naturali di cui dispongono. Alla fine è il grido dei tanti Lazzaro che piangono mentre pochi Puloni banchettano con quanto per giustizia spetta a tutti ha riassunto il Papa ricordando che l'ingiustizia è la radice perversa della povertà. Ma sempre siamo in, diciamo, in orientamento de, de, che questa terra non sarà mai completamente giusta. E abbiamo tante domande eh, alle, eh, ai corsi, eh, dagli studenti, Uni sono molto pessimistici, dicono che giustizia non sarà mai. Eh, abbiamo anche tanti grandi, anche professori, che parlano così. Sappiamo molto bene che non possiamo fare paradiso qui sulla terra, ma dobbiamo fare nostra parte. E questo è eh, l'insegnamento di Papa Francesco. ho parlato da sesto, questa sesta giornata mondiale dei poveri che sarà la domenica prossima anche con diciamo molto bello qui questo povero grida e il Signore lo ascolta Omelia è già pronta potete vederla, potete leggerla è molto bella e io ho preso solo alcune eh, piccole eh, diciamo, parole per noi il grido dei poveri ha denunciato il pontefice diventa ogni giorno più forte ma ogni giorno meno ascoltato sovrastato dal eh, frastuono di pochi ricchi che sono sempre di meno e sempre più ricchi abbiamo occhi per vedere orecchie per sentire Mani tese per aiutare, è la domanda, si è chiesto, il Papa, sottolineando che Cristo stesso nella persona dei poveri reclama a voce alta la carità dei Suoi discepoli, ci chiede di riconoscerlo in chi ha fame e sette, è forestiero e spogliato di dignità, malato e carcerato perché ha chiarito vivere la fede a contatto con i bisognosi è importante per tutti noi. Non è un'opzione sociologica, non è la moda di un pontificato. E uh, credo possiamo eh, raggiungere, che vediamo anche altri papi, potete solo ri ricordarvi al Papa Benedetto XVI, e a questo arcivescovo Girotti, che è stato eh, il capo della penitenziaria, e che ha annunciato eh, peccati gravi, mor mortali, eh, eh, da, da oggi. Ancora se tra sette eh, nuovi peccati, esattamente, anche eh, peccato contro eh, eh, la natura, peccato contro l'ambiente. Allora, non è una cosa, eh, diciamo, una ondata venuta oggi con solo eh, eh, una nuova generazione, e questo è molto importante di dirlo, che abbiamo provato sempre a mostrare, ma è venuto tempo quando, eh, per eh, la grazia di Dio, è possibile di parlare di più. Non lo so se è possibile di... Convincere quelli che hanno potere, ma ovunque avere una possibilità di mostrarci tutti questi crimini e tutti questi gridi, se il grido dei poveri come il grido della terra è, è molto importante. Poi abbiamo qui una eh, eh, 54 eh, giornata mondiale della pace. Eh, la, eh, scorso, dove Papa ha parlato di una cultura della cura come via per la pace, e questo è importante, non vogliamo distruggere economia, non vogliamo distruggere eh, la vita, la qualità della vita eh, dei paesi eh, che sono avanzati, ma vogliamo una cultura per la pace, per la pace anche qui. Papa eh, Francesco offre una risposta nel suo messaggio, eh, al numero 6, spiega i principi della dottrina sociale della Chiesa così. «La cura come promozione della dignità e dei diritti di ogni persona. Persona significa sempre relazione, non individualismo. Afferma inclusione, non esclusione. Dignità unica e inviolabile». Non sfruttamento. Ogni persona umana è un fine in se stessa, mai semplicemente un mezzo da valorizzare solo per la sua utilità. I diritti umani de derivano e eh, vengono eh, anche dopo la visita papale in Bahrain settimana scorsa diritti umani, come eh, qualcosa molto importante per pace, per la casa comune. Eh, diritti umani derivano da questa dignità, così come i doveri umani. Ogni persona è nostro prossimo, vicino o lontano nello spazio e nel tempo. Eh, seconda cura è la cura del bene comune, cioè la somma delle condizioni sociali che consentono alle persone sia come gruppi che come individui di raggiungere la loro realizzazione in modo più completo e più semplice. I nostri piani e progetti dovrebbero sempre tener conto dei loro effetti sull'intera famiglia umana e considerarne le conseguenze per il presente e per le generazioni future. Cura attraverso la solidarietà che esprime, questo è terza cura, che esprime conc eh, concretamente il nostro amore per gli altri, non come un vago sentimento, ma come una ferma e perseverante determinazione a impegnarsi per il bene comune. Tutto deve essere per il bene di tutti e di ognuno, perché siamo tutti responsabili di tutti. Cura e protezione del creato 4. Cura, perché tutto nella creazione è interconnesso. L'ascolto costante e attento del grido dei poveri e del grido del creato conduce ad un'efficace cura della terra della nostra casa comune e dei nostri fratelli e sorelle bisognosi. Un senso di profonda comunione con il resto della natura non può essere autentico se i nostri cuori mancano di tenerezza, compassione e preoccupazione per i nostri simili. La busola offerta da questi principi sociali, così essenziali per la crescita di una cultura della cura, indica anche la necessità che i rapporti tra le nazioni si ispirino alla fraternità, al rispetto reciproco, alla solidarietà. solidarietà e al rispetto del diritto internazionale conclude Papa Francesco questo è molto importante non basta di parlare dal modo teoretico se non vogliamo andare insieme se no, non rispettiamo neanche il minimo del uh, diritto internazionale come si fa per il momento nella guerra specialmente in Ucraina oppure come si fa anche con i eh, diciamo, migranti, attuale, questa crisi odierna, oggi, eh, tra Italia e Francia. Vediamo che, se non vogliamo, allora possiamo litigare sempre. Legami profondi che legano i popoli. Il nostro pianeta è una patria, è umanità, è un popolo che vive in una casa comune. Ovviamente abbiamo nazioni, ovviamente abbiamo stati, ma abbiamo anche qualcosa di più e più importante, anche che è difficile di vivere insieme. Sappiamo tutti. E questo, eh, laudato sì, 164, continua a ripetere Papa Francesco. «La giustizia sociale e il benessere del pianeta sono due facce della stessa medaglia. Non ci troviamo di fronte a due crisi distinte, una ambientale e un'altra sociale, ma, e questa è anche una parola molto molto importante dall'Audato C139, sì, ma piuttosto a una crisi complessa, sia sociale che ambientale. In ascolto del grido dei poveri continua anche l'enciclica ultima, Fratelli Tutti, dove si usano anche parole da laudato sì? Questa è la base da cui partire per aspirare a imprescindibile riconoscimento dell'uguale dignità umana e al conseguente cambiamento nei cuori, nelle abitudini e negli stili di vita di ciascuno di noi. Si tratta di abbandonare la costante tendenza all'individualismo che spesso ha il suo eh, sovravento e ci porta a chiuderci nell'immanenza del nostro io, del nostro gruppo di appartenenza, dei nostri interessi mes eh, meschini. Tale concetto vale sia nella dimensione interpersonale che in quella internazionale, e la fraternità qui significa anche che le relazioni tra stati devono essere eticamente fondate. E questo vediamo molto bene, è anche paragrafo dal Fratelli Tutti come da Laudato Sì. E devono essere ispirate dall'autentica ricerca del bene comune di ogni essere umano, in particolare di quelli più vulnerabili. Allora per me è stato molto importante dimostrare davvero questi passi da Papa Francesco e anche spiegazioni, anche in fratelli tutti, e eh, specialmente per spiegare come è necessario andare dall'individualismo al uno diciamo una etica comune etica sociale tale concetto vale sia eh, nella dimensione interpersonale che in quella internazionale questo significa che ogni paese è corresponsabile della creazione di un ordine mondiale giuridico politico, economico e sociale in cui ci sia più collaborazione internazionale orientata all'assistenza concreta di coloro hanno più bisogno e allo sviluppo dei paesi poveri in modo che l'intera famiglia umana possa aspirare alla libertà dalla fame, dalla povertà, dalle guerre, dalle ingiustizie. Questo concetto assume un significato ancora più rilevante oggi quando la pandemia di Covid-19 ha messo. Eh, ha messo in forte eh, crisi i sistemi sanitari, economici e sociali di tutti gli Stati che compongono la comunità internazionale, ha aumentato il numero delle persone che lottano contro la fame e l'insicurezza alimentare, che non hanno accesso ad acqua pulita e cibo nutriente ma ancora una volta ha inflitto i colpi più duri alle persone che erano già povere, affamate, assettate ai margini delle nostre strade. L'umanità deve farsi prossima ai fratelli bisognosi, deve investire più energie nell'edificazione di relazioni di amicizia piuttosto che di diffidenza. Di nella promozione della pace e non in venti di guerre nella facilitazione di progetti di sviluppo e non di commercio di armamenti e per questo abbiamo come ho già parlato eh, abbiamo fatto un progetto eh, durante la pandemia perché abbiamo visto che cosa succede abbiamo voluto parlare di quelli diciamo migranti anche che in molti casi non migranti dall'estero, perché l'Europa è stata chiusa. Ma sappiamo molto bene, sono venuto anche dall'estero, anche in questo tempo, ma dai migranti che fanno cammino ogni, ogni settimana, oppure ogni dieci giorni, in Europa, per avere lavoro. E questo abbiamo voluto un poco mostrare perché questi invisibili sono, sono diventati molto visibili in questo tempo uh, abbiamo voluto mostrare questo progetto ai responsabili anche alle chiese anche ai governi eh, anche non dimenticare perché sapete la pandemia è già tre anni fa, due anni, due anni e, eh, e quattro e alcuni non si ricordano più che, che cosa è successo in questo tempo. Abbiamo fatto una conferenza grande online in tempo della pandemia eh, con i professori e studenti da 23 paesi insieme, anche grandi, dai dicasteri come il collega del nostro George eh, Fabio Baggio, il eh, professor eh, eh, Reverend Robert Vittillo che è in Ginevra responsabile per la Commissione Cattolica Internazionale per le Migrazioni e tanti altri, per numerare non è necessario, ricevete anche voi tutti i eh, nostri slide. Poi abbiamo fatto un appello un comunicato della conferenza. E nella forma della petizione e sono stati più che mille persone che hanno eh, firmato questa petizione già in tempo di pandemia sempre ogni contatto diciamo, eh, personale e poi ho presentato eh, presentato all'associazione civica etica eh, in Slovacchia ho presentato al colloquio internazionale eh, di, dei teologi morali e eh, etici, etici sociali di Strasburgo, è già pubblicato in eh, giornale della teologia morale in Parigi e ieri ho fatto corretture per giornale teologico eh, di, eh, di Francoforto insieme con eh, Friburgo in, eh, in Svizzera. E poi abbiamo fatto anche tavola con San Domenico per eh, tutti i nostri diciamo, gruppi di giustizia e pace eh, dei Domenicani poi ho presentato al congresso in Osnabrück della Società Europea di Teologia Cattolica e anche alla nostra Joint Diploma l'anno scorso e questo anno ai due eventi grandi, uno da quelli di Renovabis, questa grande organizzazione tedesca di Monaco di Baviera che dà tanti soldi per l'Europa orientale già più che 30 anni e a, ho parlato anche in, con alcuni protagonisti che, grandi che ho mostrato in questo progetto e poi alla conferenza qui a Gregoriana, grande di refugi eh, e siamo andati anche eh, a vedere Santo Padre insieme allora, questi slide solo mostrano che migrazione è stata sempre anche dal punto di vista biblico eh, l'anno scorso sono stati anche svizzeri studenti con noi alla Gregoriana e ho mostrato questo perché sono stato paroco in Svizzera cinque anni e Svizzera non è stata sempre tanto ricca eh, quanto oggi eh, 800 sono stati tanti poveri che dalla maggior parte della Svizzera è andata via per eh, guadagnare la vita, per, per mangiare e hanno in ogni piccolo villaggio uno monumento, come nomi, come lista di tutti che sono andati via. A me, personalmente, perché ho studiato in Friburgo, in Svizzera, mi ricordo da, che da Friburgo sono andati a Brasile e hanno fondato anche Diocesi, Nuovo Friburgo, in Brasile, due ore con autobus da, da Rio de Janeiro. E tutti vengono eh, da questa parte della Svizzera eh, per ricordare che non sempre è stato così bene, anche in questa parte dell'Europa. Ma questi speciali, che abbiamo preso anche con alcune foto, che in tempo di lockdown, quando tutti siamo stati a casa, chiusi, senza possibilità di andare via, per eh, fortuna abbiamo avuto qui uno giardino per andare per pregare ogni giorno ma non tutti hanno avuto queste possibilità ma in questo tempo sono venuti molti con aree, ah, con eh, treni speciali organizzati da alcuni paesi come Germania e altri con cosiddetti, eh, non migranti eh, operatori mobili membri dell'Unione Europea che sono diventati visibili in questo tempo. E abbiamo parlato anche del sostegno della comunità europea perché specialmente questi giornalisti che sono più liberi, non tutti i paesi anche in Europa hanno giornalis una, un giornalismo libero senza eh, eh, di essere davvero oppresi oppure eh, minacciati quando mostrano le condizioni del, eh, dei operai per esempio che sono venuti a lavorare qui ma in Germania hanno mostrato davvero che cosa è successo durante la pandemia eh, specialmente in alcuni segmenti come qui eh, eh, dove sono alcuni anche morti eh, per Covid perché quelli che sono venuti, per esempio, dalla Romania e Bulgaria non hanno avuto Covid, sono venuti a lavorare e hanno ricevuto Covid e qui sono stati mesi in, senza mascherine, senza, eh, diciamo, mezzi di protezione, eh, in una cosiddetta quarantena, hanno chiuso in, in alcuni, diciamo, edifici e hanno gettato cibo per questi, eh, che, hanno lavorato alcuni anche 16 ore al giorno perché gli altri ricevono cibo al tavolo, ogni giorno. Allora, questo è stato speciale per una eh, ditta eh, nominata Tönis, situata a Reda Widenbrück nel nord Reno-Westfalia, in Germania, è diventato un caso davvero speciale per tutti per mostrare come sono trattati questi operatori ma sappiamo molto bene, non solo qui specialmente questi au pair, queste donne che vanno ogni dieci giorni per lavorare eh, dal paese orientale al paese occidentale sono organizzati trasporti privati come eh, bus piccoli eh, ogni dieci giorni eh, vivono tante volte anche a casa in condizioni difficili perché hanno bambini a casa, hanno eh, mariti, eh, hanno famiglie e devono andare per eh, si occupare di, di anziani in Germania, in Austria, in, anche in Alto Adige e altri paesi. E hanno mostrato le difficoltà di tutti questi durante la pandemia, difficoltà grande che sono stati chiusi anche per pagare per esempio per trasportare uno corpo di una donna morta in lavoro hanno dovuto fare eh, soldi insieme per esempio in Austria e nessuno si interessava eh, a, a questo eh, qui specialmente parlo io di eh, questi badanti slovacche di anziani. E poi anche se svegliate la Commissione europea, il commissario Nicola Schmidt ha parlato molto dei lavoratori essenziali, perché in questa crisi se non li avessimo avuti avremmo avuto una crisi alimentare, non si può avere uno modello di business che si basa su una qualche forma di sfruttamento dei lavoratori stranieri. E io ho mostrato qui alcuni, alcune persone importanti in Europa che hanno preso la voce per quelli che sono stati trattati così male, specialmente questo grande parroco in Lengerich in Germania, eh, Peter Cossen, con cui io ho moderato insieme un workshop in uh, questo, questa conferenza, conferenza di, di Monaco, di Baviera, ha mostrato anche che suo, il diciamo, suo esempio ha dato tanto coraggiamento a, anche ai nostri studenti di vedere che si può fare qualcosa. Lui parla ancora oggi di schiavitù, di comportamento disumano, di, di queste ditte. È, è molto difficile... Suo fratello è medico, ha curato questi durante la pandemia, questi che sono trattati anche fisicamente male nel lavoro, non solo eh, hanno ricevuto Covid. E lui ha fondato anche un'organizzazione, associazione Dignità e Giustizia, per aiutare i migranti ad affermare i loro diritti. E potete saper, immaginare come difficile è per lui di, di lavorare in una diocesi dove tutti vogliono pace e non... Mostrare questi esempi negativi, anche i vescovi e eh, i vicari, e anche queste ditte e questi direttori, questi grandi bossi, non sono stati tanto, diciamo, contenti eh, di ricevere davvero uno, diciamo, eh, messaggio eh, della verità. Poi ho parlato da un altro che è diventato vescovo. Eh, orientale, slovacco, che ha già nel 2016 parlato delle queste donne eh, che hanno fatto, pen, fatto pendolino. Allora, lentamente dobbiamo chiudere la nostra conferenza perché la batteria è finita. E a, a, alcuni altri, eh, sono anche vescovi qui, eh, eh, anche in Germania ho trovato un vescovo, per esempio, questo Uh, hangar spoof in Colonia chi ha parlato e alcuni altri allora le cose sono andate eh, meglio ma sapete molto bene che cosa significa meglio per alcuni momenti ok hanno fatto anche riporti per tv o, o in questi nostri slide anche con alcuni riporti tv in Germania come tutto è ammigliorato ma sappiamo molto bene che dobbiamo sempre controllare che questo non è una cosa eh, diciamo eh, per sempre perché anche qui in Roma abbiamo quelli che sono molto sfruttati anche da altre nazioni, anche eh, oltre Europa e sappiamo bene che la dignità umana è qualcosa che non si gioca mai dal nostro punto di vista. Allora Germania, quando è stata preside dell'Unione Europea, ha fatto molto in questo senso per, diciamo, per trovare una soluzione giusta. Non lo so se, se si trovi alla fine, ma anche Angela Merkel come cancelliera ha parlato, ha parlato di un'assicurazione una sociale europea necessaria. Quando c'è un movimento libero, senza questa assicurazione, allora c'è schiavitù in molti, in molti casi, che sono venuti eh, diciamo stagionieri, non, non tutti che hanno già uno permesso per lavoro, ma per quelli che sono sfruttati per eh, alcun tempo. E poi eh, abbiamo mostrato anche altre possibilità anche qui nel nostro eh, eh, eh, progetto, eh, come risolvere i problemi per futuro. E alla fine abbiamo parlato anche dal punto di vista, diciamo, eh, molti gesuiti, specialmente francesi e altri, che hanno sviluppato anche teologia del lavoro. Sono anche domenicani che hanno eh, insegnato qui, Pater Shenu, Pater Congar, che hanno sviluppato davvero una teologia di lavoro e hanno mostrato come davvero una soluzione pacifica per il progresso umano è possibile solo quando andiamo in comune. E vogliamo vivere in comune e anche conoscere tutti gli altri e le loro culture che vengono e lavorano qui. Allora, da mia parte penso che lasciamo così, per finiremo per cambiare il computer o per non eh, bloccare tutto questo. Vi ringrazio molto eh, e mandiamo anche come Alessandro insieme anche in inglese e anche in italiano nei slides. Grazie.